Oggi mostrerò come utilizzare Office Online all'interno dell'account studente. La stessa cosa succede anche nell'account docente. Allora io accedo, sono già registrata, quindi solo accedo e metto il mio nome da studente e la password. Clicco accedi ed entro nel mio account studente. Nella home page, perché mi comparirà la home page, come vedete a destra c'è eh, questa icona, Edmodo Office Online. Voi la cliccate e avete la possibilità di eh, creare un documento eh, simile a Word, una presentazione tipo PowerPoint oppure un foglio elettronico. Facciamo la prova. Clicco su Word Online che appunto è un servizio che Edmodo offre all'interno della propria piattaforma. Ovviamente la prima volta dovrò dare il consenso all'utilizzo, ai termini dell'utilizzo di Microsoft e alla politica sui dati privati di Microsoft, che vi raccomando di leggere, e poi si clicca Continua per accettare la politica sulla privacy e i termini di utilizzo. Questa è l'interfaccia di, ehm, di Word Online e la prima cosa che io farò sarà eh, cambiare il titolo e metterò un titolo riconoscibile, per esempio il mio primo documento. E cliccando all'interno del foglio come vedete, automaticamente questo documento sarà stato salvato nel, nello zainetto, nel caso degli insegnanti, nella propria biblioteca. A questo punto sicuramente voi riconoscerete l'interfaccia, che è un'interfaccia molto semplificata, però assolutamente eh, sufficiente per i nostri bisogni principali quindi eh, scriverò una cosa qualsiasi eh, posso naturalmente cambiare il punto fare tutte quelle cose che io faccio naturalmente in eh, qualsiasi nostro eh, documento e alla fine non ho bisogno di salvare perché eh, ciò che viene scritto viene salvato automaticamente quindi io cosa faccio? non faccio altro che chiudere questa interfaccia, aprire lo zainetto e vedete che eh, il documento è stato creato ed è esattamente quello che eh, io avevo creato e ci metto un pochino ma eccoci qua. Ehm, quello che è importante dire è che io posso editare eh, tutti i file che sono stati creati da me. In alcuni casi posso editare i file che sono stati inviati dal docente eh, tramite, all'interno dei compiti. Non posso editare i file che sono inviati eh, come allegati ai messaggi in bacheca. Questa è una cosa importante da eh, ricordare. Torniamo alla home page di Edmodo, se voglio creare una presentazione il, la procedura è assolutamente analoga, quindi aspetto che mi carichi il, la mia presentazione, il mio strumento per le presentazioni ci vuole un pochino perché si carichi l'interfaccia, però a questo punto io posso fare assolutamente tutto quello che io voglio. E ricordatevi che per uscire basta cliccare sulla X, e vi cliccate in un posto qualsiasi per togliere questa maschera e vi ritrovate nel vostro account. Grazie per l'attenzione e alla prossima.